Grazie Presidente, si tratta di un ordine del giorno, quello presentato dai colleghi di Fratelli d'Italia sicuramente eh, importante e che merita di essere sostenuto e votato favorevolmente. Eh, infatti stiamo parlando del rafforzamento del trasporto pubblico su ferro eh, in quel quadrante, in particolare per... Loro citano la stazione di Lunghezza, mi sento di dire anche la stazione di Ponte di Nona F.S. E stiamo tentando di riallacciare eh, i rapporti in questi giorni con uh, Trenitalia, perché ovviamente sappiamo tutti che i treni sono quelli della FL2, quindi di una ferrovia regionale, quindi chiaramente è una competenza, un contratto di servizio uh, in capo alla Pure regione questo. Lazio con uh, Trenitalia. E però sicuramente è giusto andare nella direzione allora auspicato avere un rafforzamento del trasporto pubblico eh, su ferro. Quindi ci sentiamo di sostenere questo ordine del giorno e mi auguro che seguano anche eh, i dovuti quindi, eh, adempimenti da parte della Giunta nella direzione da noi indicata. Anzi, suggerirei magari ai colleghi di aggiungere alla stazione di lunghezza anche quella di Ponte di Nola, nel dispositivo.